scritte che non capisco ho sperimentato due tipi di male in questa vita il male secondario, quello che fanno gli uomini e il male primario che è tutta un'altra cosa non puoi combatterlo nel solito modo Alcuni se ne la... E con l'acqua panna vi diciamo che non siamo soli, <ride> perché con noi ci sono. Mi sembra già di conoscerlo, vero? Uno e due. Ciao! Claudia e Christian del canale di Ego. di carta stagnola e poi colorato che utilizzavano questa villa veramente non so quando di preciso ma in, per far queste feste quindi è scenografia creata questa? sì sì Delle mm -hmm. La cosa pazzesca è che se voi guardate è stato qua che dovrebbero raffigurare degli angeli, si sono mozzate le teste. Riesci a prendere? Sì, sì. qua wow, la voce della roba da strana. È. Sì, okay. ma poi okay. vedi che sono anche degli indumenti. Cioè come se qua facessero. Proprio dei guani Mamma mia ragazzi Tutti senza testa qualcuno qua fino a poco tempo fa ci ha dormito Perché? grazie ma c'è mm? sì, cuscini, vestiti Mura, tu vuoi? C'è qualcuno? Ma... Però, se mi vuole solo portare un attimo, in un giunto veramente voluto, senti che è freddo qui. Esatto. Mamma che fredda! Occhio qua, io sono il mio ragazzo. No, c'è ragazzi. Sì. No, anche qua. Ma non mi interessa che trova la ma C'è un piccolo qua sotto, Si va ancora più giù. No, giù ora. Ma che c'è? Il tombino qua, eh? Ragazzi, siamo nei sotterranei della mia Guarda Guardate qua. Ed è Pazzesco. Fa un freddo sì. allucinante. lo sbarzo termico pazzesco. No, ma sto posto sta strano cinematicamente. Oh, oh, oh cosa è sta roba da Guarda. cos'era? C'è qualcuno? C'è qualcuno qua? e non ci voglio andare e arrivi fino in fondo il in fondo, in freddo cammini verso di un cunicolo proprio e basta, non porta neanche sì, la stanza si perchè poi è cordato, come se fosse lì di... non entri più guarda qua sei sì, cadato? madonna mia, ma cos'è? cos'è stato? hai sentito? ragazzi, io ho sentito ma è tipo un ringhio? io sono bello oh. si, sì, veramente dopo che abbia sentito quel ringhio lì. L'hai sentito? Sì! Ancora, guarda, ma di ma c'è qualcuno che può fare un rumore? Ma è strano. Questo cartello si gioca qua? Mm. Eh, guarda che è abbastanza angosciante eh L'occhio domina qua eh Occhio qua Si sì. nome... Occhio testa nome... Questa è un'altra pozza E eh, la di fianco c'è un cunicolo stretto Questo. che va ancora giù Io mi ero infilato e sono andato giù fino in fondo ma poi è crollato e quindi non... Intanto non puoi proseguire. Oh, no, ma che sia stata utilizzata per... Eh, è, eh evidente. Guani è, è evidente. evidente e... Ma. Allora, che bene su? Mi sento dei pazzi. Non lo so, stavamo parlando con un altri. Però è pesante. Sì. Ho sbaglio. Sì, sì, sì. Cioè, io mi sento, non lo so, mi sento proprio soffocare. Ma no, io penso, se esci qua di notte, veramente, mi metti i brividi, Pure fresco, eh? Sì, sì, fermo di qua. Che sta facendo? Non mi stanza chiudere. Qualcuno che vuole farsi sentire? C'è qualcuno qualcosa in questa villa che ha qualcosa da dire? C'è qualcuno? qualcosa qua veniva fatto sì. Okay. Perché abbiamo fatto alcuni ritrovamenti, soprattutto nei sotterranei, Abbiamo ritrovato dei ceri, degli indumenti e... In una cappella c'erano le statue degli angeli con una testa mozzata. Avete sì. visto la caterina che c'era sotto? Sì, ma guarda, è strana. Eh? Poi, che cosa abbiano vocato, che cosa abbiano fatto, questo non, lo si lo non si può sapere. Non si sa. Però Lui... tantissime persone nella zona del Torinese conoscono questa casa proprio per questi avvenimenti. quindi sai, come si dice, in tutte le leggende un bricio di verità c'è. quindi In fondo sì, secondo me... Va bene, quindi noi continuiamo adesso uh, con il sopralluogo e abbiamo deciso di uh, dividerci. Sì. Non a coppia questa volta, ma uh, lo faremo ognuno uh, per conto proprio. Sì. Quindi ognuno si sceglierà una stanza e farà le domande che più ritene opportuno. Ok ragazzi, ci siamo divisi. Vediamo quali sono le sensazioni stando da soli. Io ho deciso di andare in una stanza abbastanza illuminata. Anche perché anche se è giorno, sapendo cosa c'è stato in questo edificio, stare da soli in una stanza non è che sia una cosa che mi fa stare molto tranquillo. Qua vicino al camino. Si sente una puzza di marcia da qua dentro che... Okay? Allora ragazzi io in questo momento mi trovo ai piani eh, superiori della villa e ho trovato questa eh, stanza davvero particolare ora ve la faccio vedere Vediamo quindi se riesco a catturare degli VP ambientali, ok? Cane che abbai in lontananza. C'è nessuno? Se ci sei, fatti sentire. Fai un colpo, fai qualcosa. Fammi capire che ci sei. C'è qualcuno qui con me in questo momento? Se sì, può rispondermi per favore? Questa stanza secondo me non ha fatte cose strane La videocamera è accesa. Se vuoi far sentire la tua voce, puoi farlo tranquillamente perché verrà registrata. C'è qualcuno o c'è qualcosa qui dentro con me in questo momento? Cos'è? Arriva chi? Io! Il, il viso! Guarda il viso! Non ci sono i visi sugli angeli! <ride>